Porti ciascuno la sua colpa è un libro di viaggi e di viaggio, di viaggi in Iraq durante l'offensiva per liberare Mosul dall'occupazione nei miliziani dello Stato Islamico e anche un viaggio dentro la nostra percezione del terrorismo e di un luogo che ci appare distante e invece ci riguarda e riguarda le nostre responsabilità eh, giornalistiche, intellettuali, politiche, naturalmente. Porti ciascuno la sua colpa è anche un libro di memoria e di memorie. Eh, di memorie rese sotto forma di monologhi, che sono le testimonianze di alcune, soltanto delle decine di persone incontrate eh, nel corso di quasi due anni di viaggi in, in Iraq. Eh, ed è un, un libro di memoria individuale che cerca di farsi parte per il tutto della memoria collettiva, cioè cosa è stata la storia recente della relazione tra l'Europa, l'Occidente, gli Stati Uniti e quel pezzo di mondo, l'Iraq, e quali sono le conseguenze che sono inevitabilmente provocate da stimoli sempre uguali, da radici sempre uguali. Porti ciascuno la sua colpa è un libro sulle figlie, sui figli dei miliziani dello Stato Islamico e sui figli delle vittime dei miliziani dello Stato Islamico ed è anche un libro che racconta eh, quanto labile sia la differenza e la distanza tra il bene e il male quando si cerca di raccontare un pezzo eh, di mondo e un pezzo di storia eh, con la pazienza di non avere eh, molte risposte, eh, ma di avere però tante domande.